Come possiamo aiutare le coppie che litigano? Ho già fatto un video su una tecnica, un metodo forse eh, utilissimo con le coppie, la tecnica di Rapoport, di cui ti metto il link qui nella descrizione del video. Oggi però mi concentro su due prescrizioni, due compiti che le tue coppie potranno fare a casa tra una seduta e l'altra. Infatti partiamo sempre da un presupposto chiave. Se anche vedessi i tuoi clienti un'ora a settimana, quelli passerebbero 167 ore senza vederti. Ora, scriva nei commenti chi è andato a calcolare che in una settimana ci sono effettivamente 168 ore. Può essere allora molto utile dar loro qualcosa con cui lavorare. Volendo essere più completi, la vita non è fatta solo di significati, è fatta anche di comportamenti. Quindi dare delle prescrizioni che aiutino a modificare i comportamenti è una buona strategia. In più, cambiare i comportamenti cambia i significati, no? Ma andiamo alle due tecniche che sono specifiche per quelle coppie che litigano. Queste coppie, infatti, spesso fanno due cose. La prima è ovviamente, beh, litigare. E se hai letto Pragmatica della Comunicazione Umana, leggilo, saprai sicuramente a cosa vanno incontro. L'escalation simmetrica. La situazione in cui le comunicazioni di ciascuno sono volte a mettersi in posizione sovraordinata rispetto a quelle dell'altro. Ma il problema qual è? È che l'escalation continua fino a che uno dei due non si arrende o fino a che non sono entrambi fisicamente o emotivamente spossati. E molte coppie sono davvero resistenti, non si fermano mai. La prima cosa che devi fare quindi è disinnescare questa interazione disfunzionale prescrivendo la stanza del litigio. Dovrei dire alla coppia che da ora in avanti potranno litigare solo in una e unica stanza che deciderete insieme. Ovviamente evita di scegliere la camera da letto. Questo porterà un'interruzione dell'escalation, di cui puoi immaginarti poi il proseguo degli effetti. Prendersi un breve time out, anche di pochi secondi, riduce la carica emotiva e favorisce l'autocontrollo. C'è però una seconda cosa che fanno le coppie che litigano si trattengono. Spesso, per usare una metafora, i litigi esplosivi sono frutto di un accumulo di pressione emotiva. Uno, entrambi i partner, si tiene dentro tutto ciò che non va per poi esplodere come una bomba. Questo non è strano, chi ha studiato la rabbia, i lavori di Atkinson sa che la ritenzione della rabbia è il modo migliore per farla esplodere. Ma non solo, spesso il litigio stesso non permette di dire ciò che si pensa realmente o di farlo nella forma più adeguata. Per queste e altre ragioni devi aiutarli a creare uno spazio di sano confronto, il pulpito. Ogni sera, dirai loro, dovete dedicarvi 30 minuti. Nei primi 15 uno di voi sta in piedi e l'altro seduto. Chi è in piedi metterà una sveglia e inizierà a dire tutto ciò che pensa dell'altro, della situazione, dei propri problemi, di quello che non va nella coppia, tutto senza censure. L'altro, che sta seduto, dovrà rimanere in religioso silenzio. Appena passati 15 minuti, stop! Chi sta in piedi spegne la sveglia, si siede e passa la parola all'altro partner. A questo punto sarà questi a poter dire tutto ciò che pensa, nei modi, nelle forme che vuole, mentre il partner che ora si è seduto starà in religioso silenzio. Suonata nuovamente la sveglia, stop, si finisce. Nelle 23 ore e mezza successive non dovrete far parola di quanto è uscito nel pulpito. Se qualcuno infrange la regola, l'altro dovrà ricordargli che avrà i suoi 15 minuti la sera per poterne parlare. E se poi proprio non riuscite a non litigare, bene, lo andrete a fare nella stanza del litigio. È incredibile come queste tecniche aiutino le persone a reinstaurare un sano rapporto comunicativo. Raramente nel pulpito ci si dice qualcosa di violento, di brutto che già non ci si era detti prima fuori. E più spesso invece si ha finalmente il tempo, la calma, la giusta emotività per esprimere ed elaborare ciò che si sente e ciò che si dice. Le tecniche sono talmente utili che spesso non ho bisogno di altro con coppie che hanno questo tipo di problema. Ovviamente in seduta poi si può chiedere che cosa è emerso, di cosa si è parlato e se ne può parlare insieme, oltre a chiedere che cosa ha funzionato, cosa è andato bene, che cosa la coppia sta facendo. La tecnica di Rapoport ti può aiutare in questo. L'obiettivo alla fine sarà quello di aiutare entrambi i partner ad avere meglio una comprensione di se stesso e dell'altro.